Io non ho ben capito dove stiamo andando. Se qualcuno cerca di scappare nel bosco, naturalmente si nasconderà nelle zone più remote, no? E adesso che stai facendo? Mi fermo e mi accendo un sigaro, ok? Forse non è chiaro, se tu butti un mozzicone a terra, se lui passasse di qui, non ci metterebbe niente a trovarci. Non mi piace che quello mi dia degli ordini. Beh, pensa che è lui che ci paga però quando finiamo ricordami di bruciarlo vivo Lontano un momento Dove vai? A pisciare È proibito anche questo? Falla qua preferisco nessuno è lontano Mica siamo prossimi E fallo andare Alleluia Passami il borsone Sai quello che cazzo devi fare? Nessuno te lo tocca a tuo bambino Preferisco comunque averlo con me Se perdi solo uno di quegli oggetti Contenuti in quella borsa Cosa? Niente Solo questo Era un piccolo avvertimento